Salve, sono Alessandro Benvenuti e sto leggendo La briscola in 5 di Marco Malvaldi per la Emons Audiolibri. Sono Marco Baliani e sto leggendo Il richiamo della foresta di Jack London per Emons Audiolibri. Ciao, io sono Michele, riondino, e leggo Io non ho paura di, ni... di Niccolò Ammaniti. Lei è Claudio Pandolfi? Sì. E lui è Rolando Ravello. E insieme abbiamo letto. Le ho mai raccontato del vento del nord? Di? La power. <ride> Daniel, Daniel. <ride> Sono Alba e... Mh, sto leggendo la signorina Elsie di Arthur. Arriva rifacciamo.